Lei è stato membro sia della giuria per il premio Legambiende rivolto ai ragazzi delle scuole superiori che del premio Roberto Morrione. In, in entrambi gli autori sono giovani che hanno deciso volontariamente, eh, coi propri mezzi, di fare opere di denuncia e trasformarsi in giornalisti. Lei che questo lo fa di mestiere, quali criteri ha adoperato per giudicare i lavori svolti dai ragazzi e quali consigli si sente di dare ai giovani che vogliono diventare giornalisti? Allora, i contesti sono diversi tra il premio Morrione e il premio Elega Ambiente. Questo, il premio di oggi a Casalecchio, è un premio destinato alle scuole superiori e quindi a un target di giovani, giovanissimi, adolescenti l'altro, il premio Roberto Morrione, è invece un premio eh, dedicato e destinato agli under 31 ma che già hanno sviluppato una sensibilità, una cultura e anche un percorso giornalistico vero e proprio quindi i piani sono differenti per quanto riguarda il, la giuria di oggi, eh, certamente l'efficacia, l'efficacia comunicativa l'efficacia nell'uso degli strumenti, nella manipolazione dei linguaggi certo, eh, nei lavori degli studenti più giovani è inevitabile riscontrare molta ingenuità quindi si premia maggiormente la spontaneità, l'efficacia, il riuscire a cogliere il target di riferimento. E devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi, anche se hanno utilizzato strumenti molto diversi fra loro e hanno eh, costruito una narrazione molto differente. Per quanto riguarda Premio Morione, trattandosi di prodotti eh, più evoluti dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista della costruzione narrativa ehm, e anche la tematica, non necessariamente ambientale ma più in generale, legata agli alcuni nodi critici della nostra vita sociale e civile, eh, si premia sì, l'efficacia, la riuscita del prodotto, la qualità delle riprese, la qualità del montaggio e anche, visto che si tratta di un premio al giornalismo d'inchiesta, anche la capacità di svelare alcuni aspetti nascosti della nostra vita civile, anche della delinquenza organizzata, della criminalità organizzata, eh, che solo un giornalista dedito all'inchiesta e allo scavo dentro la realtà che ci circonda è capace facile di far venire la luce.